Allora, il lavoro che dobbiamo fare l'abbiamo già deciso, dobbiamo implementare un'applicazione che soddisfi queste specifiche, realizzare un programma JavaFX in grado di permettere all'utente di giocare all'emozionantissimo gioco, indovina il numero. In ogni partita il programma deve inventare un numero casuale tra 1 e NMAPS, estremi complesi, dove questa sarà una costante che imposteremo nel programma e l'utente deve tentare di indovinare il numero segreto ad ogni tentativo il programma potrà rispondere in tre modi quindi ho più tentativi per indovinare il numero ad ogni tentativo il programma può dire il numero esatto il numero troppo basso o il numero troppo alto eh, nel caso in cui il numero sia esatto la partita termina perché ho vinto L'utente ha un numero di tentativi limitato per poter indovinare il numero segreto da questa costante T max, tentativi massimi. In ogni momento il programma visualizza il, il, in, il numero di tentativi ancora disponibili. Quindi avrai 10 tentativi, poi 9, poi 8, poi 7 eh? e nel frattempo devi fare questi tentativi. La partita quindi può terminare perché il numero è stato indovinato oppure perché sono stati esauriti tutti i tentativi disponibili. In questo caso, solamente in questo caso, il programma mostrerà il numero segreto. Cioè, hai perso, il numero da indovinare era 47. Al termine di una partita se ne può iniziare una nuova con un nuovo numero casuale. Quindi la dinamica di gioco è molto semplice. Quindi ho un concetto di partita e un concetto di tentativo. No? se vedo come svolgimento del, del programma quindi il programma gestisce più partite ogni partita inizia con la generazione di un numero casuale e termina con una condizione di terminazione e quando la partita è terminata può ricominciare ne può ricominciare una nuova, t0. e poi all'interno di una partita ho tanti tentativi quindi io dovrò creare un'interfaccia utente cominciamo a pensare all'interfaccia che sia in grado uh, di gestire queste operazioni quindi l'utente cosa può fare? Quando il programma parte, l'utente potrà fare una cosa sola, inizia una nuova partita. Quindi dovrà avere un'azione, che potrà essere magari un bottone, per iniziare una nuova partita. Poi, una volta che la partita è iniziata, ho una serie di tentativi. Quindi avrò bisogno di, una, di fornire all'utente un modo per immettere un tentativo, quindi per inserire un numero, avrò bisogno di un modo per visualizzare i tentativi rimanenti perché è richiesto di farlo avrò bisogno di un modo per dire all'utente se il tentativo che ha inserito era troppo basso, troppo alto oppure eh, esatto che potrebbe essere un messaggio mh, stampato e questo durante la partita quando si arriva alla fine dei tentativi, oppure l'utente indovina, si ritorna allo stato precedente in cui l'unica cosa possibile da fare è iniziare una partita nuova. Quindi in qualche modo abbiamo queste due dinamiche da gestire. Le azioni, quindi quante azioni può fare l'utente? Due. O iniziare una partita o inserire un tentativo. Le può fare in momenti diversi, nel senso che quando può fare l'una non ha senso fare l'altra. Non ha senso inserire un tentativo prima che la partita sia iniziata e non ha senso iniziare una partita se ce n'è già un'altra in corso. Ok, questo ci fa un po' ragionare su, o cominciare a pensare su quelle che possono essere gli elementi dell'interfaccia. Allora, per costruire l'interfaccia prepariamo prima un progetto, che è il progetto JavaFX che chiamiamo indovina numero, indovina, numero hit polito tdp numero in FXML numero numero controller e ci creiamo lo scheletro di programma vuoto Indovina numero del nostro progetto che abbiamo qua con il nostro main, il nostro controller vuoto il main, prima cosa butto via questi 400 perché sono antiestetici e poi lavorerò però per primo sul fxml e quindi prendo questo numero e lo apro con simbuilder ovviamente, mi porta alla videata grigia di prima, no? Allora, beh, il titolo Label che chiamiamo indovina il numero con un bel punto esclamativo e comincio a pensare ai controlli di questa scena. Quindi avrò un bottone, io immagino un bottone inizia partita, poi una casella di testo col bottone per inserire il tentativo e un'area di testo in cui si vedono i messaggi. E poi mi serve ancora qualcosa per visualizzare il numero di tentativi rimasti, per non scriverlo nell'area di testo che diventa noioso quindi magari un'altra casellina di testo dedicata ai numeri rimasti. Allora, li possiamo organizzare ad esempio, ad esempio in verticale. dove ci metto magari una prima linea, la prima sezione, diciamo così, un H-box in cui metto i controlli per, iniziare, per gestire la partita, iniziare e finire la partita. Una seconda linea per gestire la, eh, i tentativi all'interno della partita. Li teniamo anche visivamente separati perché sono solo nei momenti diversi. E poi ci sarà un'area di messaggi che potrebbe essere questa textarea, come abbiamo usato prima, da mettere qua sotto. Quindi per quanto riguarda la parte superiore iniziale della partita, giusto per capirci, proviamo a mettere una label. possiamo chiamare partita e possiamo affiancare ad un bottone che chiamiamo inizia nuova nuova Poi mettiamo a posto la spaziatura, l'impaginazione, l'allineamento, tutto si può spostare però per cominciare ad avere un'idea di che cosa vogliamo vedere. Poi nella riga sotto, nell'hbox sottostante, ci metterei lo spazio per inserire un tentativo. quindi ci posso mettere una label, anche qua, che si chiama tentativo, una casella di testo, un text field, col valore da inserire, un bottone, per provare il valore. Adesso qua non si vede più molto, quindi devo sbloccare il layout, quindi datemi, torniamo in layout e diciamo di usare le dimensioni automatiche anziché quelle predefinite su, tutte le, su tutti gli elementi del layout praticamente lo facciamo e anche sull'area di testo. Quindi, per fare una cosa di questo genere, non è molto ben allineato, ma per il momento ce ne facciamo una ragione. Tra l'altro, pensiamo anche all'esercizio di prima se adesso che la logica del quel programma è a posto eh, volessimo modificare l'interfaccia, sistemare le spazzature, i colori, i caratteri lo possiamo fare lavorando esclusivamente sull'fxml senza <ride> più toccare il codice Java quindi eh, possiamo farlo in qualunque momento l'importante è che non cambiamo quali sono gli elementi sulla scena se quei controller li spostiamo, eh, basta che non cambiamo il nome o non cambiamo gli event handler e il codice del controller è totalmente indipendente da, dall'aspetto visuale no? della scena. E mi manca ancora un posto in cui mettere il, ehm, il numero di tentativi rimasti. Potremmo metterlo magari qua. No, perché comunque fa parte della partita. Quindi eh, cosa possiamo fare? Possiamo mettere anche lì un text field col numero di tentativi rimasti. Eh, non un Questa cosa qua andrebbe allineata a destra anziché a sinistra, quindi bisogna giocare un pochino uh, su, sui contenitori layout. Un h non è detto che sia la soluzione migliore per fare questa operazione, in realtà dovrei fare, ma magari lo facciamo dopo se abbiamo tempo, usare un altro tipo di contenitore che si chiama Anchor Pane, un pannello ovviamente che lavora con, con un concetto di ancora cioè un determinato elemento viene ancorato a destra un altro viene ancorato in alto, un altro viene ancorato a sinistra in basso quindi di fatto vorrei trasformare questa riga in un anchor pane che contiene due H-box la prima H-box è ancorata a sinistra l'altra è ancorata a destra e contiene questi due elementi e mi permette di separarli no? questo è il modo logico di ragionare il modo becero era di dire ah ma davanti ai rimasti ci mettiamo un margine sinistro di 50 pixel e me lo sposta un po in là, però adesso l'ho fatto va bene ma me ne vergogno già eh, perché ovviamente 50 è sempre o troppo poco o troppo tanto a seconda dei casi, Quindi no, un valore fisso non va quasi mai bene, ma accontentiamoci per il momento, eh, ho agito sul margine di questa label. Dove è finito? Qua. Ok, ma lasciamo perdere per il momento il lato, il lato estetico, quindi non ho anche messo a posto le spaziature, eccetera, potremo fare con calma dopo. In che cosa consiste la partita? Beh, prima di tutto l'utente deve cliccare su nuova, quindi ho bisogno di gestire il clic sul bottone nuova. L'utente deve poter inserire un tentativo, quindi questa area di testo ovviamente è sotto controllo dell'utente, mentre quest'altra area di testo non deve essere modificabile dall'utente. No, qui sopra ci dovrà essere scritto qualcosa tipo, non so, ci mancano 8 tentativi, questo 8 qua, l'utente non lo deve modificare. Uh, questo bottone ovviamente deve essere sotto controllo dell'utente l'area di testo la mettiamo non modificabile e sarà l'area in cui il programma scrive vari messaggi verrà ripulita all'inizio di una partita nuova e invece si accumulano le informazioni via via che la partita prosegue una cosa che potrebbe essere utile cominciamo a impararla, che è il lavoro che dovrà fare il controller è far sì che questo bottone prova io non lo posso premere se la partita non è iniziata cioè cos'è che mi vincola a premere nuova prima di premere prova? non ha senso provare un tentativo se non ho iniziato una nuova partita allora io quello che potrei fare è proprio questo bottone prova dove è andato? Eh, disabilitarlo, ecco qua disable un bottone disabilitato è messo in grigio e non è usabile dall'utente. Ma addirittura posso fare di più. Io potrei disabilitare l'intera riga, questa H-box. Da qualche parte anche lei avrà il disable. E mi mette in grigio l'intera parte, quindi sia il bottone che anche la casella di testa. Quindi non posso neanche scriverci dentro per gioco quando la partita non è iniziata. Quando inizia la partita, quindi l'utente cosa può fare? L'unica cosa che può fare è cliccare su nuova. Quando clicca su nuova io potrei giocare su questo e quindi abilitare la parte di tentativo e disabilitare la parte iniziale dove c'è nuova partita. Quindi non posso cliccare di nuovo su nuova partita se la partita è già iniziata. Quindi, Ciò che farà il controller dovrà da un lato gestire la partita, il numero inventato, indovinato, troppo alto, troppo basso, eccetera, ma contemporaneamente gestire anche lo stato dell'interfaccia utente. Ad esempio, in modo molto grezzo, questo qua abilita e cioè, disabilita delle parti. Potrebbe anche essere mostra o nascondi delle parti. Io ho fatto disabilita, però avrei potuto anche renderlo non visibile. Puff, scompare. Adesso purtroppo scompare, ma rimane lo spazio, quindi è abbastanza brutto da vedere. Dovrei farlo scomparire e far sì che in realtà la sua altezza diventi pari a zero. Cosa che si può anche fare, ma si complica, cioè tutto si può fare, si complica un pochino. Mm? Quindi noi possiamo immaginare allora, perché io preferisco disabilitare magari l'intera HBox che non il singolo bottone, la singola casella di testo, eccetera. Uno perché lavoro di meno, perché lavoro sul contenitore e non sul singolo contenuto, e due perché se dovessi aggiungere altri controlli dopo eh, dovrei ricordarmi di modificarlo, invece se agisco a monte. Questo vuol dire che a volte si aggiungono anche dei livelli di layout, dei livelli di contenitore, che non servono di per sé magari a contenere, ma servono più che altro a poter gestire l'interfaccia più comodamente. Ok, eh, basta ciance dobbiamo iniziare col codice. Allora, diamo i nomi ai vari elementi. Allora, i bottoni, come dicevo, non mi interessa dare un ID perché l'unica cosa che fanno loro è eh, generare l'azione. Se dovessi abilitarlo o disabilitarlo, invece mi servirebbe anche a eh, definire un ID per il bottone in modo da poter fare set disable true o set disable false, cioè cambiargli la proprietà Disabled. In questo caso invece dovremmo dare un id alle varie hbox perché vogliamo invece agire sulla proprietà Disabled dell'una o dell'altra. Quindi l'idea è sempre dare agli id agli elementi di cui nel programma del controller avrò bisogno di accedere alle proprietà per conoscerle, leggerle o per modificarle. Allora, eh, andiamo in ordine. Quindi la prima hbox... Possiamo dare un ID che è, eh, diciamo così, controllo partita. Magari per ricordarci cos'è, io ho l'abitudine di metterci davanti un piccolo, ad esempio quello chiamata box controllo partita, per ricordarmi che è l'H-box, perché altrimenti quando abbiamo tante variabili non ci ricordiamo più se sono l'elemento grafico oppure la variabile magari booleana interna. Quindi questo primo H-box l'ho chiamata box controllo partita e la seconda la chiamo box, dai, con, box controllo ehm, tentativi. E va, così posso abilitare e disabilitare. Poi i singoli controlli di cui ho bisogno è questo qua con i numeri tentativi rimasti, quindi lo chiamo txt rimasti. Txt, così mi ricordo che è una casella di testo. Ma poi chiamatela come volete, eh, solamente... Questo qua è il tentativo, quindi lo chiamo txt tentativo. Eh, e poi avrò la casella di testo grande che la chiamo txt messaggi e poi dovrò quindi riassumendo se vado in controller mi dice che gli dice gli elementi, le variabili che ho sono le due box per il controllo della partita e per il controllo dei tentativi, il numero di tentativi rimasti, il tentativo inserito dall'utente e l'area dei messaggi. Poi devo aggiungere un event handler sul bottone nuova, quindi handle nuova partita, sull'action del bottone nuova e poi un altro event handler sull'action del bottone prova. Handle prova tentativo. Quindi abbiamo quattro variabili e due. No, anzi 5 variabili e 2 event handler in questo controller handle prova tentativo che è l'handle di questo allora qua eh, la prima borsa dell'interfaccia eh, l'area di testo se vogliamo possiamo disabilitare render non editable non data vabbè ma queste sono cose che possiamo fare in qualunque momento Passiamo al controller quando siamo convinti che diciamo così, i dati, le variabili che ci servono ci si siano tutte. Allora a questo punto possiamo prenderci, farci generare lo scheletro del controller e copiarlo per poi incollarlo dentro qua, dentro Eclipse. Quindi qua tra l'altro si leggono anche meglio le cose. Abbiamo una box controllo partita, quella per il controllo tentativi, la casa di testo con il numero di tentativi rimasti, Possiamo anche, nessuno ci vieta di mettere un commento, eh? tentativo inserito all'utente, questa invece è txtrimasti, eh? numero di tentativi rimasti, ancora da provare, no. E poi abbiamo i nostri due event lender, nuova partita e prova tentativo, corrispondenti ai due bottoni. Allora a questo punto un event lender da solo non può più, questa è una classe con più metodi, giustamente, eh, dovrà avere anche uno stato questa classe ad esempio deve tenere traccia di quanti tentativi sono già stati fatti deve tenere traccia di, quanti, scuola, di qual è il numero segreto allora mentre i tentativi che sono già stati fatti li visualizza anche il numero segreto magari non lo visualizza perché è proprio segreto quindi questa classe dovrà fare due lavori da un lato gestire l'interfaccia utente controllo gli errori gestore degli eventi eccetera abilità, e disabilita le parti e dall'altro deve gestire lo stato del gioco le variabili di gioco allora come lo riassumo questo gioco? mettiamo davanti qualche variabile eh. innanzitutto ho le due costanti che mi danno il limite massimo sul numero di tentativi e massimo sulla numero, sul range dei numeri da indovinare no? adesso Facciamo finta che le possiamo bloccare nel codice, una si chiamava nmax e l'altra tmax. Torno su Eclipse. Il numero, il numero massimo potrebbe essere 1000, cioè, indoviniamo un numero tra 1 e 1000, e invece tmax, che è il numero massimo di tentativi. Se, se devo indovinare uno, un numero tra 1 e 1000, quanti tentativi mi servono? E se io penso un numero segreto tra 1 e 1000, scommettiamolo, in quanti tentativi riuscite a indovinarlo? 10 o 11? Giusto? Se, se, se indovinate bene, vorrei dire che il primo, il primo tentativo che farete sarà 500 e se io dico più grande significa che il numero da indovinare è più grande di 500, quindi tutti i numeri da, da 1 a 499, anzi 500 compreso non servono più e sarà tra 501, e 1000. A questo punto tra 501 e 1000 prendete il punto di mezzo 750 o 751 dipende come arrotondate a seconda che io dico più alto o più basso state buttando via 250 numeri. Quindi ogni volta se fate se un tentativo ben studiato cioè esattamente al centro del range di numeri che potenzialmente sono ancora eh, candidati a essere il numero segreto ogni volta dimezzate il range possibile. E quindi se io prendo 1000 e lo dimezzo 10 volte arrivo 2 alla 10 fa 1024 quindi devo riuscire a indovinarlo in 10 in tentativi non vi convince tanto ne avreste chiesti 30 i tentativi no, ve ne bastano 10 facciamolo più piccolo dai facciamo solo 100 e 100 si, si indovina in 7 tentativi ne metto 8 perché sono generoso perché siete distratti perché 2 alla 7 fa già 128, vedete che non ci serviranno altri tentativi. Ok, poi sono numeri che possiamo modificare in qualunque momento. Non sono sotto controllo dell'utente, quindi non sono dei, delle variabili che vediamo nell'interfaccia. Ok, dopodiché ehm, devo sapere, il programma ovviamente deve sapere qual è il numero segreto, che lo chiamo con tanta fantasia segreto. Deve sapere quanti tentativi l'utente ha già fatto, tentativi fatti, e dovrà eh, sapere se la partita è già iniziata oppure no. Queste sono le tre informazioni chiave, non mi sembra che ce ne siano molte altre. Allora, se in gioco è falso vuol dire che la partita non è ancora iniziata, quindi di fatto il numero segreto non c'è, non lo sappiamo ancora. Quando inizio una partita cosa devo fare? Generare un nuovo numero segreto, azzerare il numero di tentativi fatti, perché riparto da zero tentativi, e mettere in gioco a troppo. E questo mi dice che sto giocando con zero tentativi. Quando l'utente fa un tentativo dovrò ovviamente confrontarlo col segreto e eventualmente incrementare il in numero di tentativi fatti e lo confronterò ogni volta con Tmax se supera Tmax hai perso poi confronterò il valore inserito con segreto se sono uguali hai vinto se hai vinto o sei perso non sei più in gioco la partita è finita quindi il modo per Far sì che in gioco da falso diventi vero e iniziare una nuova partita. Il modo per far sì che in gioco da, da vero ritorni falso è vincere o perdere una partita. Questo è ciò che dovrà fare il controllo. Allora, quindi la handler nuova partita cosa dovrà fare? Lui dovrà... Gestisce, gestire, gestisce l'inizio di una nuova partita. E dovrà fare due lavori, e bifronte sempre questo metodo. Da un lato deve gestire i dati, dall'altro deve gestire l'interfaccia. Quindi pensiamo alla cosa più importante, i dati. Quindi, gestire l'inizio di una nuova partita significa generare un, numero, un nuovo numero segreto dis.secreto uguale un nuovo numero tra 1 e n max come si genera un nuovo numero segreto in java se non sbaglio se è un math.random, un metodo statico della classe mat si chiama random ritorna un valore double positivo maggiore o uguale a 0 e minore stretto di 1. I numeri distribuiti sono pseudo random, quindi distribuiti più o meno uniformemente nell'intervallo 0,1 con 0 compreso e 1 escluso. Quindi questo mi dà un numero reale tra 0 e 1. Io voglio un numero intero tra 1 e n max. Vabbè. Forse è quello è il problema, se voglio un numero tra 1 e n max, moltiplico questo per n max, ne prendo la parte intera e sommo 1. Random mi istituisce un numero da 0 a 1, 0 compreso 1 escluso, moltiplico per n max. 100 allora a questo punto avrò un numero tra 0 compreso e 100 escluso okay. prendo la parte intera quindi avrò un numero intero con questo int questo qua è ancora un numero reale un float, un double tra 0 compreso e 100 escluso questo int davanti lo tronca all'intero, inferiore, e quindi avrò un numero intero, tra 0, compreso e 100 escluso, cioè 99 compreso gli sommo 1 e quindi ce l'avrò non tra 0 e 99 ma tra 1 e 100 ok? questo era facile ogni volta che passo di qua mi darà un numero segreto nuovo, diverso da quelli precedenti Poi, a questo punto il numero di tentativi fatti lo metto a zero perché sto iniziando una nuova partita e in gioco diventerà vero. Da adesso in avanti siamo in gioco, la partita è iniziata. Ah, questa è la parte di logica del gioco che il controller sta gestendo. Poi devi gestirmi anche la parte di grafica interfaccia. Eh, cosa deve fare? Quindi magari mettiamo un commentino del tipo logica del gioco e gestione dell'interfaccia. Qui sono fortunato perché non c'erano errori da controllare, perché l'utente semplicemente schiaccia un bottone e non ha immesso nessun dato nuovo. Gestire interfaccia vuol dire che quando inizio la partita devo disabilitare la prima linea che era quella di, della gestione della partita e abilitare la seconda linea. Quindi giocare sugli attributi disabled di quelle Hbox. Quindi abbiamo detto che il box, la prima, quella in alta, controllo partita, devo... c'è un attributo disabled e quindi ci sarà un set disable. true E invece l'altra box, che è quella del controllo tentativi, devo set disable false. Occhio ok, alla doppia negazione. Eh? Set disable false, cioè, non sei disabilitato, quindi sei abilitato. Eh? Già, che incontro il tizio che ha inventato un attributo che funziona al contrario, gli racconto qualche cosa, però funziona così. Quindi set disable fa true vuol dire che l'ha disabilito. Set disable false vuol dire che l'ha visto, non c'è un set enable, ok? Allora così ho messo in grigio la parte alta e reso interagibile, se, se, se esiste la parola, la parte bassa. L'altra cosa che potrei fare a inizio partita è ripulire l'area dei messaggi, perché comunque i messaggi vecchi non hanno più senso. Quindi abbiamo, eh, si chiamava, l'ho chiamata txt messaggi clear. E poi magari, non dovrebbe servire, non so, rinfresco il numero di tentativi, ah no, devo mettere il numero di tentativi rimasto al valore giusto, lassù in alto a destra. Quindi avrò la casella di testo che contiene i tentativi rimasti, a cosa devo impostarlo? E beh, al numero di tentativi massimi. Poi dopo via via lo decrementeremo, ma per ora è il 2.0 di massimo, quindi è uguale a dis.tmax. Adesso ovviamente lui piange perché dice ma come? Io e set text sono una stringa e eh, tu invece mi passi un intero, non so che cosa fare. Eh, eh, ci sono 27 modi. per convertire un intero in una stringa se non sbaglio questo è 1 se no c'è string.format se no vogliamo definire il formato ho convertito un, un intero in una stringa chiamando la classe integer oh, proviamo il programma non è mai troppo presto per provare il programma. Anzi, abbiamo già scritto sette righe di codice di troppo. L'avrei già dovuto provare prima, per vedere se non ci sono casini, eccetera. Ma è sempre meglio andare avanti in modo incrementale, non scrivere paginate e poi dopo le provi e non sai dov'è il problema. Quindi, allora, il SimBuilder qua l'abbiamo... Salvato, direi di sì l'fxml dobbiamo aprirlo se no Eclipse non se ne accorge e proviamo a attivare il main che ovviamente mi ha fatto partire l'altro un attimo quello vecchio ok Adesso qua c'è ancora ci accrociamo di una cosa che non funziona, che non va bene perché la seconda riga, quella con tentativo, dovrebbe essere disabilitata, solo che nessuno gli ha detto. Eh, e qui c'è un 8, ma perché l'8, da dove arriva l'8? Arriva da, da qua, l'avevo messo io qui prima, quindi in realtà non ci deve essere. Vabbè, Questo lo sistemiamo, sono già due errorini. Cosa capita se clicco nuova? Clicco su nuova, effettivamente mi ha disabilitato questa riga, l'otto casualmente è proprio 8 uguale, quindi non si è visto che è cambiato qualcosa, e in realtà sono abilitato qua. Ovviamente non posso fare nulla ancora, perché l'ender di prova non c'è. In teoria però adesso non me lo dice, ma lui un numero segreto l'ha pensato. Ok, sistemiamo quei due errori nell'fxml, che sono essenzialmente... Questo togliamo che sono essenzialmente togliere quest'otto qua che non c'entra niente e far sì che questa box parta disabilitata. Quindi questa H box all'avvio, quindi al caricamento, la facciamo caricare disabilitata, poi ci penserà l'avvio partita ad abilitarla. Ok, salvo. Rifaccio leggere l'FXML. Ops, pardon. Partita nuova, tentativi rimasti adesso è vuota questa cosa, va bene. Clicco su nuova, mi ha messo l'otto. L'estetica di questa parte qua non mi soddisfa, eh, ma per ora mi concentro sul gioco, poi sistemiamo l'estetica. E quindi posso giocare. Ok. E adesso. I tentativi. Quindi adesso questo è chiaramente un pochino più complicato, l'azione che deve fare questo metodo, perché cosa dov dovrà fare? Deve leggere il numero inserito. Leggi il valore del tentativo. tentativo, Ivo. controlla se è corretto, se è valido, poi se è valido, controlla se ha indovinato, poi invece eh, verifica se non ha indovinato, verifica se ha, se ha esaurito i tentativi, C'era l'ultimo tentativo, non sto neanche a dirti era alto o era basso, hai perso. Se invece non hai eserito tentativi, eh, informa se era troppo alto o basso. Quindi se hai indovinato, la partita finisce. Se hai esaurito i tentativi, anche la partita finisce, altrimenti la partita non finisce. In ciascuno di questi casi, eh, chiaramente dovrò aggiornare l'interfaccia anche, cioè, so soprattutto se la partita non è finita. Aggiornare l'interfaccia significa, beh, stampare il messaggio e aggiornare il numero di tentativi. Quindi in questo caso significa che devo stampare messaggio e in ogni caso devo aggiornare l'interfaccia con il numero di tentativi. Ok, rimasti. Vabbè, ognuno è facile, eh? uno dopo l'altro lo facciamo. Leggi il valore del tentativo, Io... dov'è il valore del tentativo? È la proprietà testo del nodo text field, che si chiamava txt tentativo.getText. Questo me lo dà sotto forma di stringa. Io, ovviamente, voglio sapere qual è il valore numerico corrispondente. Ok? Allora, devo, lo leggo come stringa. TS, tentativo, come stringa. Ma poi devo convertirlo in intero. Come si fa a convertirlo in intero? Ad esempio, int eh, tentativo uguale integer.parsint della stringa ts. metto parsint, parsivia una stringa, quindi vedi una stringa e cioè cerca di estrarre un valore intero dalla stringa stessa. Può riuscirci oppure no, a seconda di che cosa ha scritto l'utente se l'utente non ha scritto nulla oppure ha scritto qualche cosa che non può essere convertito in un numero il metodo parsing molto gentilmente spara un'eccezione number format exception allora visto che questo metodo può generare un'eccezione io dovrò gestire questa eccezione perché non è accettabile che l'eccezione venga mostrata all'utente nello schermo o nella console le eccezioni devono essere tutte sempre gestite. Non si può dire, vabbè. Eh, in particolare, se parsini mi dà un'eccezione, significa proprio che l'utente ha inserito qualcosa che non è un numero valido. E allora non lo accetto, ma non lo conto neanche come tentativo. No, magari è scappato il dito sulla tastiera. E quindi devo eseguire questa operazione sotto try-catch. Per cui, se l'operazione parsinti Va a buon fine, allora ho effettivamente il numero intero che corrisponde al tentativo di eseguire Se invece la parsing non va a buon fine, l'operazione parsing, il metodo, genera un'eccezione, number format exception, che io catturo qua e quindi eseguirò questo codice di gestione dell'eccezione. Ok? E cosa faccio? Se c'è qualcosa che non va, eh, lo dico all'utente e abbandoniamo cosa? Quindi posso dire, nel caso in cui qua dentro, quindi la stringa inserita non è un numero valido, cosa farò? Lo dirò all'utente. Text message, messaggi, append text, numero inserito valore inserito, eh, il valore eh, non è un numero valido a capo e basta, tutto il resto qua sotto non lo devo fare. Allora come faccio ad abbandonare tutto questo? Beh è abbastanza facile, faccio return ed esco. Cioè, gestire l'eccezione in questo caso significa stampare un messaggio e abbandonare, non vuol dire uscire dal programma ovviamente, abbandonare l'event handler dando la possibilità all'utente di modificare e ritrovarci con un altro nome, ma non farò nulla di tutto ciò che segue. Se invece è giusto, io qua avrei la variabile tentativo, in realtà non ce l'ho perché questo tentativo per come l'ho scritto viene, è, vive all'interno di questa parentesi graffe ma io la voglio usare qua sotto, quindi in realtà la dovrei dichiarare prima e poi impostare qua. Perché altrimenti qua, qua sotto dove c'è il cursore adesso la variabile tentativo non, ci, non esisterebbe più, perché è stata uccisa dalla graffa chiusa. Lo scopo, l'ambito di, di esistenza di quella variabile era limitato alle parentesi graffe, quindi la dichiaro prima, qui la dichiarerò non inizializzata, per pazienza, ma li inserisco subito dopo se va bene. Se non va bene, tanto da qua esco. Se arrivo qua, vuol dire che la variabile tentativo ha assunto un valore intero, effettivamente ve vero, dato dall'utente. A questo punto posso controllare, vabbè, controllo se è valido è già questo. L'ho rifatto insieme. La conversione e il controllo. Era qua. L'ho letto ho controllato se è valido a questo punto vediamo se è indovinato se è indovinato quando se e solo se il tentativo è uguale al segreto Allora in questo caso la partita è finita gli farò i complimenti perché se li merita Complimenti, ha indovinato, in tentativi, tentativi. indovinato in 1, 2, 3, 4 tentativi. Ah, attenzione che se uso la variabile tentativo devo anche incrementarla a un certo punto, quindi la incremento qua. Tentativi, oh mamma mia, tentativi fatti più più, questi tentativi fatti. Ricordiamoci che i tentativi fatti parte da zero. Io lo incremento se alla fine il numero che ho inserito è valido. Allora a questo punto conta come tentativo. Se, se per ipotesi lo indovinasse al primo tentativo, arriva qua che i tentativi fatti è 0. Lo incremento diventa 1 e stampo il messaggio ha indovinato in un tentativo. Giusto? Quindi devo incrementarlo prima di stamparlo quel valore. E se è così, boh, hai vinto, fine, fine fin, fin, fin, fin, fin, fin della partita, è finito. E quindi dovrò chiudere la partita anche dal punto di vista grafico, visivo. Quindi avrò che il box del controllo partita lo riabilito, quindi set disable falso, il box dei tentativi invece lo disabilito. e così ti permetto di iniziare una partita nuova, eh, in eh, gioco uguale falso. Non sono più in partita. E ho finito. Return. Se invece verifico se ha, se non è allora, ha indovinato, sì non ha indovinato ma era questo l'ultimo tentativo che aveva a disposizione se, ha se non ha indovinato ed era l'ultimo tentativo, ha perso quindi in questo caso verifico se eh, tentativi fatti è uguale a Tmax quindi c'era dovevi fare, avevi otto tentative a disposizione, hai appena fatto l'ottavo, se non hai indovinato hai perso allora che qui abbiamo perso quindi dirò al caro signore che hai perso hai perso il numero segreto era adesso te lo dico però era due punti, spazio più il numero segreto più capo. E poi chiudo la partita, quindi farò in realtà esattamente queste cose che avevo fatto prima. Uh, a me quando faccio copia e incolla del codice scatta sempre un campanello d'allarme copia e incolla è un'operazione pericolosa non tanto per, perché si fa male qualcuno ma perché ho due parti di programma che devono fare la stessa cosa adesso ho appena fatto copia e incolla e quindi fanno certamente la stessa cosa ma se poi il programma dovesse evolvere, aggiungessi delle parti, eccetera, se modifico questo dovrò poi ricordarmi di andare a modificare anche quest'altro. Dovrò ricordarmi di... non esiste, eh? nel senso che se dice, ah, sì, se funziona, se poi in futuro mi ricorderò sempre di fare, avete già perso la partita, non quella del numero indovinare, ma quella della programmazione. Qui c'è una certa serie di, di azioni che vi fanno venire in mente, ma forse c'è un modo migliore di farlo adesso va bene così prima scriviamo del codice poi ci ragioniamo e cerchiamo di in gergo si chiama rifattorizzarlo cioè magari riorganizzare il codice in modo da renderlo più pulito, più ordinato eccetera non sempre si riesce a fare al primo tentativo perché magari devi buttare giù, capire se funziona poi ci ragioni, vedi di migliorarlo non devi dire adesso funziona quindi basta no, funziona però magari domani dopodomani, tra un mese, tra un anno ci dovrò mettere le mani su e quindi lo voglio in uno stato decente e comprensibile quindi, mentre uno scrive, accetta anche delle cose un po' brutte da vedere, ma perché comunque vuole arrivare a un risultato. Poi dopo, con calma, e noi ce la faremo tante volte questa domanda, c'è un modo migliore di farlo? Ci, a volte ci complicheremo un po' la vita, faremo dei programmi più complessi di quanto non servirebbe minimamente, ma per semplificare la vita a noi stessi di domani. Mh? O a chi lavora con noi. Quindi, per ora accettiamolo copia e incolla è un po' come si dice in gergo un code smell, cioè puzza un po' questo codice ok quindi ho incrementato il numero di tentativi se era uguale al numero di tentativi massimo che lui poteva fare, ha perso altrimenti siamo in un caso intermedio in cui lui non ha vinto ma non ha ancora finito i tentativi e quindi gli dirò eh, che il tentativo che ha fatto era troppo alto versus il tentativo che ha fatto era troppo basso e aggiornerò il numero di tentativi rimasti. Quindi, se il, numero, se il tentativo fatto è minore del segreto, gli dirò txt text, tentativo troppo basso. altrimenti gli dirò tentativo troppo alto non gli stampo il valore del tentativo perché sennò sarebbe troppo facile perché se li vede lì deve ricordarsi lui che il tentativo è già fatto no? se no li faccio troppo il gioco e poi alla fine devo aggiornare l'interfaccia con il numero di tentativi rimasti come? c'era il txt eh, rimasti set text è eh, integer.toString eh, di che valore? Eh beh, il valore? quante sono i tentativi rimasti? sono quelli totali meno quelli che hai fatto quindi tmax meno tentativi Parti. funziona? non lo so proviamo allora nuova partita c'erano otto tentativi il numero tra 1 e 100 quindi iniziamo con 50 troppo alto quindi il numero sarà tra 1 e 49 25 ancora troppo alto quindi siamo tra 1 e 24 12 e vedete che nel frattempo il numero di tentativi rimasti decresce è limitato 6 ancora troppo alto 6 troppo alto non mi puzza qua 3 ah, troppo basso quindi 6 era alto, 3 è basso e ho 4, 5 4 ha indovinato i sei tentativi. Proviamo a fare una nuova partita, 25, c'è qualcosa che non mi piace. No, N max, N max eh. È... 100, sì. Ok, tra 12 e 25, tra 12 e 24 c'è 18? C'è troppo basso, quindi tra 19 e 24, 20, 21, 22, siamo lì. Tra 22 e 24 c'è 23? Indovinato. Eh, poi possiamo fare quelli incapaci, sbagliamo sempre. Giusto per vedere se funziona, anche, ma restano due tentativi. Uno, disperato, dai, provo a indovinare: 67? No, non ce l'ho fatta, hai perso. Il numero segreto era 44, e posso ricominciare una nuova partita. Allora, sembra funzionare Quindi abbiamo questo nostro controller che poverino si sobbarca tutto il lavoro e la cosa brutta su cui lavoreremo dalla settimana prossima in avanti è che se vado a vedere questo metodo è un metodo abbastanza lungo a vari casi particolari e lì dentro c'è un mix di tre cose controllo dei dati logica di gioco e output e controllo dell'interfaccia. tutti mescolati insieme e questo fa sì che finché la logica del gioco è semplice vabbè me la cavo con un incremento è un controllo il gioco è tutto lì ma quando la logica di gioco comincia a diventare complicata quindi è quello che vi fa venire mal di testa dobbiamo concentrarci eccetera averla mescolata avere magari 10 righe importanti di codice mescolate ad altre 50 stupide di gestione dell'interfaccia controllo degli errori eccetera ci rende difficile riuscire a lavorare riuscire a concentrarsi Quindi dovremmo imparare a separare le competenze, far sì che il controller si occupi dell'interfaccia, quindi variazione dei dati e generazione dell'interfaccia. E separare la logica di gioco vera e propria. Mm? Ci sono domande, ci sono dubbi? Allora, una, vi aggiungo solo ancora un concetto che poi non implementiamo per non complicare troppo le cose. Noi abbiamo lavorato in modo abbastanza diretto, cioè lavorando sulle proprietà dei nodi, adesso qui andiamo avanti, abbiamo lavorato sulle proprietà dei nodi e abbiamo deciso di intercettare alcuni eventi che ci interessavano, okay? Abbiamo fatto per esempio lavorando direttamente sul codice eh, c'è un'altra cosa e eh, va bene mm -hmm. c'è un'altra cosa però che la libreria JavaFX può fare per noi ci sono alcune operazioni che noi stiamo facendo tipo questa no? che non è altro che lavoro che devo fare ad ogni nuova azione per mantenere il valore di un, di un campo dell'interfaccia, in questo caso è un campo di testo, allineato uguale a quello di, un di una variabile interna. Cioè io tutte le volte, devo ricordarmelo io, tutte le volte che cambio tentativi fatti devo andare ad aggiornare quel pezzettino lassù, tutte le volte che cambio in gioco devo andare a abilitare o disabilitare le caselle, Ma c'è una regola molto semplice, nel senso che questo valore, dove è andata? Eh, questo valore di rimasti deve sempre, sempre essere uguale a Tmax meno tentativi fatti. E la, il disable di controllo partita deve essere sempre uguale al valore di in gioco. Se in gioco è true controllo partita disable. Se in gioco è falso, controllo partita non disable. Mentre invece controllo tentativi deve sempre essere uguale al contrario di in gioco. Allora io devo fare del, del lavoro attivo, cioè scrivere codice, ricordarmi di scrivere i punti giusti, ogni volta che modifico, pensiamo un pochino più in generale, no? Ogni volta che posso avere, nell'interfaccia ho, ho spesso, delle variabili. Pardon, dei valori mostrati in nell'interfaccia che sono sempre devono sempre contenere il valore aggiornato della variabile su cui il programma sta lavorando quindi il programma aggiorna una variabile e sull'interfaccia quel numero li deve cambiare adesso lo stiamo facendo manualmente tra virgolette cioè io cambio la variabile e io aggiorno i pezzi di interfaccia che dipendono da quella variabile che crea anche una dipendenza un po' antipatica perché se poi un domani quell'interfaccia dovesse cambiare io devo andare a immaginiamo che la parte dei tentativi dei rimasti la mettessi da un'altra parte in un'altra parte dell'interfaccia fuori da questo box e dentro un altro box quindi devo abilitare anche quell'altro allora devo andare in 100.000 posti allora tutto questo ha fatto sì che i progettisti di JavaFX pensassero a un meccanismo generale per propagare dei valori, eh? questo vi racconto il concetto poi impareremo a farlo un pochino più avanti per non mettere troppa carne al fuoco, è possibile definire delle proprietà di un oggetto secondo una classe che si chiama properties, cioè noi negli oggetti JavaFX abbiamo, le abbiamo chiamate così sono delle property, la proprietà text la proprietà disabled le abbiamo usate come normali attributi con un set o con un get così come quando definiamo la nostra classe c'è cioè un int valore avremo poi il metodo set valore, get valore e va bene in JavaFX è possibile definire questo valore int valore non, non semplicemente come un intero ma con una classe che si chiama integer property in questo caso la proprietà intera quindi definiamo dei valori della classi, non semplicemente come valori semplici, ma con delle properties. Quindi la libreria JavaFX dentro ha tutto un insieme di sottoclassi che servono per gestire queste properties, che possiamo poi anche usare in altri, in altri contesti. Quindi avremo una integral property, una string property, quelle di JavaFX sono già tutte definite così. Io cosa posso fare? Posso definire anche per me, anche per le mie variabili, le posso definire come property. Quindi il gioco potrebbe essere non semplicemente una variabile boolean, ma una boolean property. E poi cosa me ne faccio? Niente, faccio set e get. Ma le, le variabili definite come property possono essere concatenate. Cioè io posso dire che una determinata property la aggancio attraverso un meccanismo di binding, di collegamento, a un'altra property di un altro oggetto. Funziona così, quando io faccio il set su un oggetto, di una proprietà su un oggetto, il setter non, fa, non farà solo l'istruzione dis.valore uguale valore che abbiamo in un set normale, ma andrà a informare tutti gli oggetti adesso collegati, stanno osservando, che stanno osservando quel valore, dicendo guarda che questo valore è cambiato. Questi altri oggetti se vogliono faranno del lavoro di aggiornamento al loro interno. Quindi io dirò cara casella di testo che deve far, far vedere mostrare i tentativi rimasti il tuo valore deve essere agganciato a una property che io ho nella mia classe quindi io poi lavoro all'interno della mia classe, quando cambio quella property in automatico lui sta osservando quel valore e la cambia quindi mi evita di fare il lavoro due volte, di cambiare il valore dentro e cambiarlo fuori, cambiare l'interfaccia e una volta per tutte dirò quell'elemento dell'interfaccia deve essere agganciato a un valore la Property della mia classe. Eh, no, non c'è un esempio, ma non lo facciamo, ok? Quindi, questo ci permetterà di diciamo di nuovo sem sempre secondo la logica JavaFX, far fare all'applicazione ciò che fa meglio, cioè mantenere aggiornata l'interfaccia, dicendo appunto all'applicazione so dove andarsi a prendere i valori, dove si andava a prendere i valori. Cioè, se eh, ha bisogno di, di visualizzare un valore numerico gli dico questo valore mantienelo sempre aggiornato pescando da questa property. Mm? idem se ho un campo booleano, una property booleana io nel caso in cui in questo caso sia direttamente collegato no, al valore di una variabile booleana che ho le potrò agganciare con questo meccanismo no? quindi questo è un altro uno dei passi che faremo per cercare di semplificare il, valore, il, il lavoro. Ok. Domani avrete un esercizio analogo dove dovrete lavorare anche lì dentro il controller costruendo anche magari qualche piccola struttura dati. Io vi pubblicherò adesso questo esercizio sul sito GitHub del corso, poi settimana prossima impariamo a usarlo bene, però lo, lo troverete lì, potrete già da oggi c'è. Cioè, anche senza diciamo così, imparare il github c'è cioè un tastino che si chiama download potete scaricare il progetto e guardarvi il codice quindi tutti quelli che facevano fotografie delle schermate, mi dispiace per loro ma avrete il codice vero e proprio non dovete riscriverlo okay? allora buon laboratorio per domani e buon appetito